Azzuga, Morocco Tempesta di sabbia nel bel mezzo Smeriglia le gambe Siamo dovuti salire velocemente in macchina Il Vento a 70-80 km orari Guardate cosa vuol dire una tempesta di sabbia improvvisa Un fronte di chilometri e chilometri Non si vede molto 50-60 metri Esperienza magnifica Che non vive chi non viene al Marco Homo Desert Training Adesso siamo comodamente seduti sul Land Rover, ma fino a poco fa, sinceramente, faceva paura essere in mezzo. Eh? Ciao! A domani, speriamo col sole!